Ciao Vito, noi prendiamo la tua salute, ah. ciao, stiamo, Vito, mangiando, stiamo mangiando un pezzo di crostata, I, idealmente la mandiamo pure a te, però realmente la mangiamo noi, buona ah, salute e buon tutto, ciao, saluti ciao, da tutti, ciao. un abbraccio. Okay. Ciao. Ciao. ciao Vito! Ah. Ciao Vito! Ciao! Ciao Vito! Saluti, saluti anche a Giuseppina, tua moglie, eh, Da parte nostra, da parte bacione. di tutti gli amici. Eh. Un bacione! Ciao, un abbraccio!